Siete alla ricerca della tastiera perfetta per il multitasking. Tre dispositivi connessi si passa dall'uno all'altro con un solo clic. E' la nuova Logitech MX Keys Mini. Benvenuti dunque da Mr. Gadget e da Tecnolaura. Stiamo provando la tastiera MX Keys Mini di Logitech, un formato più piccolo e leggero, ma con tasti sempre più intelligenti. Prima di entrare nel dettaglio di cosa sa fare, diamo un occhio a come è fatta. Oh, diamo un occhio alla confezione, vediamo quello che contiene perché oltre alla tastiera che è ovviamente eh, inserita, c'è anche una scatoletta con un cavo USB-C che è quello che serve per la sua ricarica sulla parte posteriore sono presenti piedini gommati che rendono molto stabile la tastiera quando appoggiata su un piano il suo peso di circa 500 grammi è spalmato in modo omogeneo su tutta la superficie con una parte leggermente preponderante dove è collocata la batteria. Considerata la dimensione di MX Keys e Mini non ci si può aspettare il tastierino numerico, però è stata aggiunta una fila di tasti che vengono utilizzati per le funzioni tradizionali oppure per le opzioni speciali e possono essere personalizzati attraverso l'applicazione di supporto. In effetti questo è uno dei dettagli che fanno davvero la differenza. Logitech ha creato un'applicazione per la gestione dei suoi accessori compatibile sia per Mac che per Windows. Attraverso questa applicazione è possibile aggiornare il software delle periferiche e personalizzare alcune delle loro funzioni. Nel caso di MX Keys Mini, l'applicazione desktop di supporto permette di controllare il layout della tastiera, alcune delle funzioni dei tasti e i parametri relativi al consumo energetico. Vi abbiamo raccontato molti dettagli relativi a questa keyboard, ma quello fondamentale riguarda la comodità con cui si scrivono i testi usando i suoi tasti. MX Keys Mini di Logitech ha una corsa sufficientemente morbida, non troppo lunga, oltre a garantire una discreta silenziosità quando si digita a proposito ascoltiamo cosa succede quando si batte sui tasti a proposito di comfort torno su un argomento che abbiamo già affrontato il fatto che grazie ai gomini posteriori per il suo peso che è significativo circa 500 grammi. 500 e proprio per il modo in cui è costruita questa tastiera rimane stabilmente su una superficie e anche digitare nervosamente sui suoi tasti non comporta il fatto che si muova questa è una bella differenza rispetto a molti altri prodotti in circolazione che invece sono più diciamo leggerini cerchiamo di ricapitolare gli elementi distintivi principali di MX Keys Mini di Logitech è una tastiera wireless che si collega contemporaneamente a tre dispositivi e passa da uno all'altro alla semplice pressione di un tasto. La versione che stiamo provando è quella ottimizzata per Mac, con dei tasti dedicati e con un layout apposito, con tasti con funzioni speciali come quelli della dettatura vocale e quello dell'accensione, dello spegnimento del microfono durante le nostre videochiamate. La tastiera si ricarica con un cavo USB-C, e garantisce 10 giorni di autonomia con la retroilluminazione e addirittura 5 mesi con retroilluminazione spenta. Si utilizza attraverso un software desktop dedicato con cui si può aggiornare il software, governare il layout della tastiera e anche modificare e personalizzare l'uso dei tasti. A proposito di tasti, hanno una corsa morbida e sono particolarmente silenziosi si possono utilizzare senza fatica anche per digitare dei testi particolarmente lunghi. E se alla tastiera volete abbinare anche un mouse, abbiamo una soluzione per voi. È il nuovo MX Anywhere di Logitech che si sposa perfettamente con MX Keys Mini. MX Anywhere 3 per Mac è il mouse perfetto per i veri smart worker e i creatori di contenuti sempre in movimento. Leggero, flessibile, compatto. Lavori comodamente da casa, dal bar, sul treno o in qualsiasi altro luogo. Pensate che il tracciamento funziona anche su vetro o stoffa, come il divano, e su qualsiasi altro tipo di superficie questo è un mouse compatto con il profilo ribassato molto comodo da usare che aggiunge anche dei dettagli in silicone laterali per rendere l'impugnatura più gradevole al tatto e con una percezione di pregio superiore sapete che per noi è fondamentale parlare sempre di postura in questo caso, per chi ha una mano particolarmente grande, è consigliato l'uso poggiando il polso sul tavolo. Questo mouse è realizzato per resistere ad urti e cadute. Che succedono spesso nel lavoro in mobilità è progettato per essere trasportato in borsa e nello zaino e pulito facilmente anche dopo lunghi periodi di utilizzo offre anche un'ulteriore opzione davvero singolare quella cioè di poter personalizzare i suoi tasti funzione attraverso l'applicazione di logitech è infatti possibile assegnare un funzionamento diverso ai tasti a seconda dell'applicazione che viene utilizzato davvero molto smart mx Ease Mini e MX Anywhere sono compatibili con tutti i sistemi operativi e con moltissimi dispositivi grazie alla connessione Bluetooth. Speriamo di avervi raccontato tutto quello che può essere utile per supportare il vostro prossimo acquisto. Se volete ancora più informazioni e ancora più suggerimenti sui gadget più divertenti in circolazione vi aspettiamo nella community dei tech lovers di mrgadget.tech a prestissimo da Luca Viscardi e Tecno Laura. Ciao!